Sensazioni molto importanti e molto profonde. Abbiamo ripercorso un po' tutta la storia del Lens. Abbiamo visto eh, il nostro padre fondatore, abbiamo sentito in altro la presenza del nostro padre fondatore. È stato molto emozionante per me. anche tramite diciamo così, le loro emozioni. E quindi è stato davvero, davvero un momento toccante e per questo ringrazio davvero tutti i sordi per avermi dato questa possibilità. È stato un momento di dibattito importante, anche eh, è emerso diciamo un punto di vista differente eh, sia all'interno dei, dei soldi che sia tra utenti e soldi. Eh, sicuramente Lens attendono diverse sfide, molte, molteplici sfide. Eh, io penso che quello che è emerso diciamo così, che c'è ancora forte disagio eh, sull'accessibilità, penso al, al discorso dell'accessibilità ai servizi, alla pubblica amministrazione, negli eh, ospedali. Ecco, io penso che su questo non siamo nel 2022, ma siamo ancora all'anno zero, un tema di diritti i soldi E quindi la sfida più grande per l'ENS è proprio questa, cioè è, è sensibilizzare e riuscire ad ottenere eh, quei diritti che spettano ai sordi e che ad oggi ancora non ci sono. Spesso si dice anche che eh, magari la colpa può essere dei sordi che non fanno le battaglie giuse, io non penso questo, io penso che la colpa è di tanti udenti che invece hanno un cuore sordo, che è un altro tipo di discorso, non si tratta di avere appunto una disabilità sensoriale uditiva ma si tratta appunto di una freddezza del cuore quindi di una sordità nel cuore e per me noi dobbiamo lavorare tanto su questo e voi dovete utilizzare noi e voi ovviamente siamo la stessa cosa intendo però voi utenti, voi sordi ci dovete utilizzare per portare avanti delle battaglie e perché noi dobbiamo amplificare la vostra voce ecco questo diciamo così che... Eh, è nostro... per fare da punte, fare da cranio, per rivelare i nostri messaggi, per rendere la possibilità di diventare in pace, nel grande mondo in generale grazie, grazie ancora grazie a te.